In collegamento da Milano adesso un grande esponente di questo mondo, un esponente del mondo Novax, anche se poi è un termine così improprio, sicuramente improprio. Un fruttariano, caro David, sicuramente ti farà risvegliare, un fruttariano, un fruttariano che considera i vaccini come qualcosa di estremamente negativo. Max Gaetano, buonasera. Buonasera signor Gaetano. Buonasera Giuseppe, buonasera Babbenzo. Buonasera. Come, perché lo chiami io, Babbenzo stasera? Perché lo perché Sono all'incontro con i Vigili Novax di Milano, io sono Novax Vero poi storico. Ah, tu sei Masso. Benvenuto, sì, sicuro, Benvenuto. Perché... ci vediamo in terapia intensiva quando vuole. Io sono lì a tenere la mano. Sono tutti calisti imersa come te con l'interapia terapia intensiva. Rimambito. Guardi, cazzo! Io sono qui alla... oh, oh. sono con i Vigili Novax che hanno una caratteristica comune, sono cioè, tutti odiatori sì. di Parenzo. Beh, questo cioè, è. Molto Novax, Beh, Crollano Crollano uno a parezzo. uno, non c'è nessun problema, guardi. Tu mi stai, io stai, stai dicendo, dicendo mi non mi aspettare? con un faldino rotto, ti rompono il culo che non hai idea. Io hai sono detto. qui ad aspettare, <ride> guarda. Sai perché? Perché stanno crollando sì. uno a uno i Novax. Ma io sì. sono qua a ridere. che io ero con le forze dell'ordine e eh, con sì. i vigili Novax insieme a al sì. Alessandro sì. Leonardo e Sacrario. È? dall'altare della patria erano tutte forze dell'ordine ma polizia, tu eri a cosa? dove eri? dove eri? da multare tutti ah, ah, da di Puglia, da multare tutti. Di Puglia ah, sì, sì. la Digos stava a decine e decine di metri di distanza si è un po' cagata a cosso no, questo è brutto questo non credo che ma, la Digos vi ah, sì, faccia ah, sì, paura eh, questi quattro eh, poveretti eh, questi eh, quattro sciamannati la caratteristica comune era tutti odiatori di Parenzo e adesso organizzeremo questo grande manifestazione a Roma, a Roma, a Roma mi No, mi però, rendo scusa, Max sì, eh, tu sì, sì. Un non, non mi spaventa, mi rende orgoglioso il fatto che un gruppo di idioti. Ah, sì. Anche il Tribunale di Padova è contro di te, dato che ha appena delegato alla Corte di Giustizia europea una, una causa, sì. una, causa sì. di sì. di, di, di, una causa di sì, una um, causa è novasa. confuso. Sono sì, già sì, non gli effetti sì, del sì, virus, sì. ma della sua idiozia. Scusi, sì. scusi, Ma no. come ti chiamano i vigili Novati? Ti chiamano Demenzo? Perché Babbenzo dicono riduttivo. Scusa, ma non si sono vaccinati. Giusto? Vediamo tra qualche settimana chi è il Demente tra me e voi. Ah, vediamo sì? e vediamo, vediamo beh, gli effetti diciamo, no, Scusami, scusa, sì. aspetta, vediamo, fermi, gli tutti, gli fermi tutti, quelli che, eh? di cui parlavo Continuo io sono finito in terapia con intensiva la dose, con la terza dose che di già non si ha notizia no, no, di gente morire che muore, gente, gra, nessuno, guarda, è, guarda, è mancata l'amica della vigilessa che l'altra volta mandò a fare in culo Parenzo una settimana dopo la terza dose. secondo te il vaccino uccide? Secondo te, Fruttariano, Max Gaetano il vaccino uccide? Certo, certo. Mm -hmm. Come sa chiunque, io guardo, abbia aspetto. Detto no? io che, aspetto. Che, la, che la medicina sia il tuo cibo, io che il ti cibo aspetto. Sia la tua medicina. Sarò lì a vedere la tua intubazione. i medici ritardati, sì. di tua madre e di tuo padre, e anche dei figli, a caro vedere demento, la, caro la tua intubazione, perché i miei sono vaccinati Il Tribunale fortuna, dei Minori ti porterà via e ti porterà a vedere la tua intubazione, io sono sì, qua ad aspettare. Di tua madre e di tuo padre. No, però scusami, Max. Ma parliamo di cose ma perché dovrebbe risaltato. portare via? Perché Parliamo dovrebbe il nonno di Bill Gates? Nonno di Bill Gates. Che ha fatto sì, il nonno, nonno di Bill, Bill Gates è una roba intelligente Gates, che ha detto. Il padre sì. di Bill Gates sì. era l'avvocato sì. di Rockefeller, amicetti di Vabbè, Parenza. Ricordiamo sì. che Rockefeller erano cristiani battisti che e smettiamo certo, queste cazzate che che comandano al mondo. Sì, e, esatto. Ehm, esatto. E esatto. il nonno di Bill Gates è quello che ha provocato la pandemia spagnola vaccinando il i soldati di americani di meningite no, di meningite ma questo è proprio un coglione ma perché liassi, sei un aborto mancato no, no, no, ma perché sei un aborto mancato ma Perché mi dici ritardato, ritardato ma perché, perché ritardato, offendi detto che ti stupra. Quando perché dici ritardato ma ma chi? Leonardo dice Leonardo ma perché mi minacci in questo modo io non ti voglio denunciare ma perché mi minacci in questo modo stuprare perché, perché di picchia, mi picchiami ritardato oh, non perché fai un favore alle persone calugne? che sono malate Magari io, ma metti che lo fossi sono, Perché mi insulti sono così? Malato, sono malati di Stato, strage di Stato fatta Ma di perché mi insulti così? Dicendomi di... ritardato no, lo davvero potrei Rimettiamo, rimettiamo le cose ma, a posto scusami, Max, scusate eh, ma tu Sai tu sei che sei una povera, testa di, cazzo, sei una povera oh, testa di cazzo Sei una povera testa di cazzo Che ti rendi ridicolo davanti a milioni di persone Ma Sì, tesoro, amore Tesoro, tesoro Ti tengo la manina quando finisci in terapia che il vengo lì stato a tenerti socio del la manina nonno di Gates. quando ti metterai ti metti, non sai, sai ah, che il no, nonno di Big Gates ma ha fondato il fondetto no, quando sarai lì che non riuscirai ritardendo. a respirare eh. non riuscirai a respirare quando io sarò lì a dirti intubatelo moglie, tu figlia, intubatelo ti, intubatelo tu sarai lì sarai lì con gli occhi cosa, scusami scusami non ho capito non ho capito non ho Bill Gates che ruolo ha in tutto questo ha provocato la pandemia il allora, nonno ha provocato la pandemia esattamente come il figlio nel 1913 io non so il di il chi sia figlio Robert lui però, però lo posso ma immaginare Gates, sai ritardenzo? ma di chi sei prese figlio chi? tu ma osservi. di chi sei figlio nonno tu di... lo possiamo immaginare tutti di chi sei figlio io? tu no? Sono figlio di sì. Giuseppe, però non si può dire. Max, non ho capito. No, il fatto che tu sei fruttariano sei ti lo protegge sappiamo. dal virus, Ma secondo te? Un si coglione coglione è, è un coglione. Questo non è fruttariano, è un coglione. Non è fruttariano. Non ho mai sentito di un fruttariano con raffreddore o con l'influenza. i di merda. Mentre tutti i carnisti di merda, mm -hmm. come Demenzo. Sì. e ricordo che Big Meat, cioè l'industria della carne, possiede il 90% della l'hamburger. Allora, domani, ritorno di Max Gaetano, il fruttariano.